Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Allora, sto facendo una prova con questo microfono, quindi non fateci caso, uh, perché l'altro microfono, sì, aveva un po' di problemi. Ogni tanto era perfetto, ogni tanto si sentiva basso, quindi sì, cercherò di non muovermi troppo perché non so quanto sensibile sia questo microfono. Però siamo qua per un nuovo video! Yay! Yeah, yeah, yeah. Allora, ciao a tutti, benvenuti, sono Doina. Mi conoscete già, I guess? Se non mi conoscete, hello, sono Doina. Uh, allora, oggi farò un video che in realtà è stato ispirato da un commento che ho ricevuto su uno dei miei ultimi TikTok. In realtà era un video che pianificavo da tempo, però poi ho lasciato stare l'idea, ma poi ho capito che forse ce n'è bisogno. Allora, oggi parleremo un po' della differenza tra sostenibile, sostenibilità e minimalismo, cioè quindi se sono effettivamente la stessa cosa oppure no. Um, sì. Quindi oggi parleremo di effettivamente quale sia la differenza tra sostenibilità e minimalismo perché secondo me uh, la gente un po' intercambia questi termini un po' come biodegradabile e compostabile a mio parere e oggi parleremo un po' di effettivamente se ci sono delle differenze se è la stessa cosa se, tutti, se tutte le persone sostenibili sono minimaliste e se tutte le persone minimaliste sono effettivamente sostenibili <ride> un discorso del genere si può, si può fare anche con sostenibilità versus vegan che può essere, potrebbe essere interessante anche quello se vi interessa allora quindi eh, ho fatto un, un TikTok recentemente, non so se mi seguite su TikTok, se, se mi seguite eh, grazie mille, se non mi seguite c'è il link qua, eh, se per caso avete TikTok, se non ce l'avete non scaricatelo solo per me, <ride> um, come se qualcuno lo facesse Doina. No? Allora, ehm, in questo TikTok stavo parlando di, di moda sostenibile eh, e eh, eh, ho fatto lo, il TikTok sullo sfondo di miei Funko Pop, cioè c'è cioè un muro enorme qua di Funko Pop. Uh, e qualcuno ha commentato dicendo uh, sì però hai la collezione di Funko Pop quindi così sostenibile non lo sei no? e ha messo tipo le emoji che ride io non mi sono offesa per questo commento uh, però ho, ri ho risposto al commento in ogni caso perché ho detto mh, siccome questo genere di commenti arriva spesso sotto i video delle persone che parlano di sostenibilità qualsiasi cosa tu dica la gente dirà eh ma tu hai questo, eh ma tu fai questo, eh ma tu fai quest'altro questo commento non era offensivo ma ho risposto perché volevo chiarire le cose e ho detto um, cioè, cioè, dobbiamo arrivateci un attimo del fatto che una persona che inizia a parlare di sostenibilità e che è diventata sostenibile negli ultimi due tre anni negli ultimi sei mesi nell'ultimo anno aveva una vita prima che, che la maggior parte di quelle è, è stata una vita piena di consumismo <ride> hey! uh, anch'io in primis compravo tante stronzate Compravo tante cose, eh, cose di cui non avevo bisogno, ero una di quelle, eh, quindi quando sono passata alla sostenibilità ho detto, ok, ci sono delle cose in casa mia che forse non ne ho più bisogno, forse potrei vendere, forse potrei regalare, forse potrei donare. E quindi mi sono sbarazzata di alcune cose, no? Ma i miei Funko Pop? No! <ride> io adoro i miei Funko Pop! Tantissimi di questi Funko Pop me li hanno regalati, tantissimi li ho comprati io. Però ho smesso di comprarli. cioè nell'ultimo anno ho ricevuto Funko Pop in regalo perché volevo quei Funko Pop ma allo stesso tempo non volevo comprarli allo stesso tempo, cioè non volevo comprarli diciamo, però me li hanno regalati lo stesso. Quindi se una persona mi regala un Funko Pop, soprattutto un Funko Pop di che mi piace, non gli dirò come ti permetti perché sarò molto felice della cosa, sì! <ride> Quindi ho risposto dicendo che sì, appunto, una persona può essere passata al lato della sostenibilità ma questo non significa che um, debba buttare via tutte le cose non sostenibili, è un po' come la gente che passa a usare uh, makeup cruelty free e buttano via tutto quello che non è cruelty free, non fatelo, cioè usate ciò che avete, poi passate a una cosa migliore, un po' come la regola della sostenibilità. Eh, stessa cosa per chi magari smette di comprare fast fashion e inizia a buttare via i vestiti. No, non si fa così, non è sostenibile buttare via cose per comprare altre cose, è assolutamente il contrario dell'essere sostenibile. Um, però tipo poi... Dopo aver spiegato questo video ha continuato dicendo eh, sì, però tipo queste cose non ti servono più, eh, solitamente tipo ha tirato in ballo il minimalismo, che solitamente i, i minimalisti buttano via tutte le loro cose. Allora, partiamo anche là da, una, da un concetto base che secondo me eh, le persone hanno un po'. Eh, non, non sanno bene cosa voglia dire minimalismo e hanno un po' un concetto sbagliato a mio parere del minimalismo perché non vanno a informarsi principalmente. Eh, ci sono video su youtube purtroppo, di gente che ha fatto video sul minimalismo, giudicando il minimalismo senza effettivamente informarsi su cosa effettivamente sia il minimalismo, il che è molto sbagliato <ride> um, però il minimalismo semplicemente è nato come eh, diciamo um, per, contra cioè, come dire, per contrapporsi al consumismo, quindi cercare di vivere con meno possibile quindi andando un po' contro la questa società capitalista in cui viviamo quindi i minimalisti non è ci sono gli minimalisti che si definiscono minimalisti estremi, che sono quelli che a momenti non hanno neanche mobili in casa, però hanno una casa per esempio, non è che vivono nei boschi, um, però che si sono sbarazzati di tutto. C'è una ragazza su YouTube che fa video, un, sacco, un sacco di video su Extreme Minimalism e lei praticamente non possiede più niente. Possiede tipo una cosa come 15 capi, di abbigliamento in tutto tra mutande, calzini e cose, uno zainetto, non ha mobili in casa, ha solo un Kindle e ha solo un tablet. Mi dispiace, questo non è il stile di vita che io voglio promuovere. <ride> io non ce la farei. Non ce la farei, io credo di averlo già detto in un video in cui ho parlato di cosa ne penso del minimalismo. Io non mi considero minimalista, eh, però cerco di essere minimalista in certe cose della mia vita. E sapete qual è la cosa? È che io sono più minimalista di quello che ero prima di passare al lato della sostenibilità, quello poco ma sicuro. Però qual è effettivamente la differenza tra queste due cose? Prima di tutto, la sostenibilità, solitamente qualcuno inizia a parlare di zero waste, sostenibilità, quando si interessa a tematiche ambientali. Quindi solitamente si, parli, si parte sempre da quello. Cosa che invece il minimalismo è una cosa che in cui decidi che sei troppo sopraffatta da tutto ciò che possiedi, vorresti vivere con meno, vorresti lasciare andare tante cose che ti tenevano aggrappata, diciamo queste cose, e vorresti un po' più di tranquillità. Quindi molte persone minimaliste dicono di sbarazzarsi di molte cose proprio propria vita perché non vogliono avere cose che li distraggono, che non c'è niente di sbagliato. Poi ci sono anche quelli più estremi che proprio si sbarazzano di tutto. Però eh, se avete visto il documentario The Minimalist, loro parlano anche di questa cosa che tu da minimalista, tu puoi essere minimalista in ogni cosa della tua vita, però potresti avere comunque una collezione di cose perché c'è una cosa che ti piace. Perché cioè, proprio nel, nel documentario c'è un, un signore che dice scusa, ma io tipo che amo leggere, cos'è? Non posso essere considerato minimalista? No! Se c'è una cosa che tu ami, che ti piace fare, eh, che è una tua passione, se tu decidi di avere mille libri in casa tua, però di avere tipo tre tazze, potresti essere comunque considerato minimalista, perché comunque stai comprando delle cose con una cosa che ti fa piacere, non perché qualcuno ti sta dicendo devi comprare questa cosa, se non possiedi tipo 50 piatti, piatti per ospiti, 50 moche, 50 cose, allora no, non va bene, cosa che invece i libri è una cosa che ti arricchisce. Perché leggi un libro, ti piace, lo rileggi, lo ripoggi, hai una bellissima biblioteca in casa. Cioè, i libri sono belli, quindi non c'è niente di male. Ci sono anche gli minimalisti che addirittura hanno detto di, che loro non guardano Netflix, che non hanno abbonamenti, che hanno, proprio hanno deciso di togliersi da ogni cosa divertente, chiamiamolo così. E anche lì, chi siamo noi per giudicare? Perché queste sono scelte personali. Um, quindi diciamo che il minimalismo parte più da una cosa un po' più. Secondo me, un po' più più profonda, più che altro di se stessi, è un po' più un lavoro su se stessi che su effettivamente dire voglio salvare il mondo, cosa che invece la sostenibilità è un po' quello, iniziamo a informarci su tematiche della sostenibilità, iniziamo a leggere articoli, a vedere documentari o delle cose, a capire effettivamente dove possiamo fare i nostri cambiamenti. Ehm, quindi tipo una persona sostenibile non è detto che sia minimalista, ma stavo dicendo che il minimalismo può benissimo essere una conseguenza della sostenibilità perché magari uno inizia veramente a riflettere bene su ciò che vuole portare nella sua vita e ciò che non vuole portare nella sua vita però non è detto che vogliano avere una casa con pochi mobili non è detto che non vogliano avere la tv non è detto che non vogliano avere un salotto figo, non vuol, non vuol dire che vogliano dei mobili tutti bianchi Ok? Perché anche quello, cioè io posso benissimo avere una casa sostenibile e minimalista e comunque comprare cose tipo vintage, quindi avere tipo uno stile tutto mio, però se non è bianco allora non è minimalista. Ma non diciamoci stronzate. Um, quindi secondo me c'è un po' di confusione. Io per, per esempio ho visto video di tanti minimalisti e ci sono tanti minimalisti che magari ti dicono l'unica cosa che sanno dirti è «Butta via le tue cose! Butta via questo! Butta via quest'altro! Non hai bisogno di questo!» Anche questo non credo che sia proprio la cosa più, più sostenibile al mondo, nel senso che se continui solo a buttare via e magari dopo rimpiazzi quella cosa perché decidi che ospetta, forse avevo bisogno di quella cosa. Uh, va benissimo sbarazzarsi delle cose che non si ha bisogno, l'ho fatto anch'io, assolutamente, i declutter sono uh, una tocca sana a mio parere, soprattutto per chi magari è stato un accumulatore seriale. Però uh, non è detto che tipo, rimanere con poche cose... E tipo se non ti rende felice no, rimanere con poche cose non, non è proprio la via più giusta. Quindi è anche ho visto allo stesso tempo anche i minimalisti che magari compravano comunque da brand fast fashion, che non erano vegani, che cioè... Nel senso il minimalismo non c'entra con la sostenibilità, è una questione proprio di una lavorazione su, su se stessi, è più una cosa personale. Um, come anche appunto molte persone sostenibili non sono minimaliste perché dicono a me piacciono i vestiti. Continuo a comprare libri, magari li compro usati ma continuo a comprarli. Um, C'è anche sta roba del second hand, comunque non è detto che valga, anche stessa per cosa per i minimalisti. Non è detto che una persona minimalista si interessa alla fast fashion e decida di comprare solo usato. Ci sono anche quelli tipo Spazio Grigio, Irina di Spazio Grigio, lei è vegana. Compra, uh, compra veramente pochissime cose. Ha una casa splendida, a prescindere anche dal fatto che ha pochissime Io a casa sua la adoro. È tipo la mia futura casa perché anch'io, tipo, io adoro avere poche, poche cose. Adesso magari vi guarderete dietro tutte le lì. Però vivo in affitto, raga, Questo non è casa mia. <ride> um, però, tipo, allo stesso tempo, lei aveva fatto un video su cose che lei non compra più, che non possiede più. Tipo, ha detto io non ho più abbonamenti Spotify, Netflix. Queste cose qua perché sono spreco di soldi. No, questo, non sono d'accordo oppure non vado al cinema perché è uno spreco di soldi, su questo non sono assolutamente d'accordo, ma allo stesso tempo è il suo modo di fare, il suo modo di vivere e chi siamo noi per giudicare. Um, quindi lei per esempio la considero una minimalista sostenibile, proprio perché anche, ha cambiato anche la sua alimentazione, proprio perché era ispirata dal minimalismo, e quindi ha voluto essere minimalista anche nella cucina. Um, quindi lei per esempio la trovo che sia una minimalista sostenibile, però lei non è che parla di cose sostenibili, non parla di tematiche legate all'ambiente, parla di più che altro di lavorazione su stesse, crescita per tutto quanto, che però può portare a essere più sostenibile, quello assolutamente. Quindi, a mio parere, questi due mondi, sostenibilità e minimalismo, si incontrano, eh, sì, si incontrano si in incontrano una certa, non è detto che abbiano 50.000 cose in comune, non è detto che un minimalista sia si interesse all'ambiente come non è detto che una persona che si interessa all'ambiente si interessi effettivamente ai principi del minimalismo, però non andrebbero confuse le due cose a mio parere Cioè sono due cose completamente diverse sono due, due modi di vivere diversi quindi per dire che um, bisogna un attimo differenziare le due cose anche capire appunto che non andare a, tro a, a trovare che se segui una persona che parla di minimalismo che lei effettivamente affronti cose, cose ambientali, perché non lo farà uh, però potresti trovare una persona sostenibile che prende tantissimo dal minimalismo per esempio io adoro tantissimo la cosa del se compro una cosa, una cosa se ne deve andare, in questo modo tu capisci effettivamente c'è una cosa alla quale voglio rinunciare o non c'è uh, oppure anche il fare declattere capire ciò che ci rende felici, quello che sparkles joy e bla bla bla bla uh, quindi sì, secondo me c'è cioè più probabile che una persona sostenibile si avvicini al minimalismo piuttosto che una persona minimalista si avvicini alla sostenibilità, non so se mi spiego. Uh, però come detto questo discorso si potrebbe fare benissimo anche con i vegani, quindi uh, vegani e vegetariani posso anche farlo perché appunto posso parlare in prima persona. <ride> um, e niente, quindi spero di aver chiarito più o meno queste cose, non so se effettivamente ho chiarito questa questione. Uh, però per dire che ci sono tante cose belle del minimalismo, io vi consiglio tantissimo il documentario, secondo me è stato molto carino uh, vi consiglio anche di leggere dei libri sulla questione perché è molto bello uh, tante di quelle tematiche che troviamo lì potreste trovarle anche comunque quando si parla di sostenibilità, però secondo me proprio minimalismo è una cosa molto più personale l'ho già detto 50.000 volte, doina, finisce il video quindi bene, spero questo video vi sia piaciuto uh, fatemi sapere cosa voi ne pensate se, se avete mai intercambiato i termini o se pensavate che fosse la stessa cosa e niente, fate sapere, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!